Siamo in treno, questo è l'inizio del secondo giorno di riprese e lì davanti c'è un grande individuo chiamato Jack vuoi dire qualcosa? Prima impressioni a caldo per oggi, eh, non si può esprimere, c'è tutto un sicuglio qua dentro e qua dentro è normale, cioè Bayanz e questa linea di nuovo insieme per collaborare, non possiamo fare nulla, diciamo, ordinare il futuro della Bayanz Production. Possiamo notare un jack selvatico intento a leggere un copione mentre cammina e porta in mano un microfono attaccato a un bastone con il ghiaccio. Mi ricorda qualcosa? Sì. Sull'organizzazione sì abbiamo fatto i passi da gigante, eh. sì perché abbiamo tutte le persone, abbiamo gli orari giusti e soprattutto abbiamo un copione. Ciao Daniele sto usando il tuo microfono, grazie del regalo e lo stiamo usando effettivamente. 3.30 ⁇ 3.30 ⁇ 3.30 ⁇ 3.30 ⁇ 3.30 ⁇ 3.30 ⁇ 3.30 ⁇ Ok, andate. 3.30 <laughs> ⁇ di proporre Daniele il Daniele, sto lavorando al lavoro. Si, si, si. mi vedi, ah! No, interessante. No, è vero, No, non ti ha io mi ha tutto bene. Posso scannare? scusa sta ritornando ma <ride> dobbiamo Giulia, fai ciò. Dov'è? Proviamo. <ride> <ride> Due. Uno. Azione. Cosa... <ride> <La vita. ride> Mi dici in ritardo? Ok. Ok. okay. <ride> io, dico, <ride> io dico. Io dico. Ma poi chi è in ritardo? Scusa, <ride> un attimo. No. No. Giulia? No. Ma chi sei? Beh, un'ottima scelta. No ragazzi, guarda che geni! Grazie dai che fuori. Ok, allora. Ma siano seri?